Ci si può vendicare con un libro? Assolutamente sì, ci sono tanti modi per farlo e secondo una leggenda uno dei più originali era stato escogitato nel 500 da un autore cinese che si chiamava Wang Shijen e che in questa maniera aveva trovato il sistema di vendicarsi dell'assassino del padre. Come aveva fatto? Eh, aveva trascorso anni interi a scrivere un romanzo, è un romanzo particolarmente articolato e intricato che ci abbiamo, eh, si chiama Chin Ping Mei ed è considerato un capolavoro della letteratura cinese, eh, ma è soprattutto un romanzo con parecchi episodi eh, piuttosto eh, osé e piccanti. Quando ebbe concluso il romanzo, eh, Wang Qijen cosparse le pagine del manoscritto di veleno e poi lo donò a Chi, proprio all'assassino del padre, perché eh, sapeva che era un grande appassionato eh, di letteratura licenziosa ed era convinto che eh, avrebbe letteralmente divorato il libro. E eh, per aiutarsi a sfogliare le pagine si sarebbe umettato eh, le dita con la saliva, come effettivamente avvenne. E quindi, questo personaggio, l'assassino del padre, che era un altro funzionario, finì a forza di sfogliare le pagine eh, per avvelenarsi e morire. Ecco, l'avrete riconosciuta, questa è la trama. Eh, è uno snodo della trama del nome della rosa di Umberto Eco, dove essere avvelenate sono le pagine del secondo libro della poetica di Aristotele e questa è la dimostrazione di quanto fosse abile eh, individuare eh, elementi, motivi dalle fonti più disparate e poi... Ehm, adattarli e utilizzarli in maniera assolutamente magistrale eh, peraltro la storia del libro avvelenato non ha origine eh, con questo romanzo cinese ma è un motivo eh, in circolazione da molto più tempo tant'è eh, che eh, compare per esempio anche nelle mille e una notte eh, nella storia eh, che vede il saggio Duban messo a morte ingiustamente dal re Yunnan e quindi il saggio eh, per vendicarsi appena prima di, di essere. Eh, giustiziato, dona eh, al re un libro di magia eh, che gli dice contiene dei segreti incredibili. Eh, e il re, ovviamente, non, non resiste alla tentazione di, di sfogliarlo, anche lui, umettandosi le dita eh, con la saliva, e quindi finisce anche in questo caso per avvelenarsi e per morire. Si tratta quindi di un motivo che è molto, molto antico. e eh, Se vogliamo individuare una morale, eh, forse potrebbe essere che conviene sfogliare i libri con le dita asciutte.